Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vedremo un pirografo e, le sue e i suoi componenti e vedremo come inserire una punta sul pirografo. Si tratta di un pirografo di qualità e permette la lavorazione molto precisa perché queste punte, la corrente che scorre in queste punte, che fluisce in queste punte, è uniforme quindi permette di eh, lavorazione di precisione. La punta si riscalda in modo uniforme e non ha cali di temperatura.